Bene, il titolo di oggi è la vostra santificazione. Che vi astegnate dall'impurità, che ciascuno di voi sappia trattare il proprio corpo con santità e rispetto, senza lasciarsi dominare dalla passione, come i pagani che non conoscono Dio. Che nessuno in questo campo offenda o inganni il proprio fratello, perché il Signore punisce tutte queste cose. Come vi abbiamo già detto e ribadito, Dio non ci ha chiamati all'impurità, ma alla santificazione. Perciò chi disprezza queste cose non disprezza un uomo, ma Dio stesso che vi dona il suo santo spirito. E Allora Paolo entra subito nello specifico, che vi astegnate dall'impurità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 Perciò chi disprezza queste cose non disprezza un uomo, ma Dio stesso che vi dona il suo santo spirito. Quindi vediamo, c'è eh, questa introduzione nel tema dell'esortazione. Poi il primo tema che affronta è questo tema dell'impurità. È chiaro che una comunità che proviene dal paganesimo, che è abituata a uno stile di vita molto diverso, fa fatica a entrare in uno stile di vita, è cristiano, no? Paolo è chiaro che aveva già il bagaglio eh, dell'ebraismo eh, e quindi già lui cercava di vivere una vita integra. È chiaro che qui c'era tutto il peso della legge dentro la tradizione giudaica. Qua invece vediamo come una parte, questo stile è più liberante ma anche richiama di più alla responsabilità personale cioè eh, non perdersi in tante piccole leggi ma eh, eh, vivere questa relazione potremmo dire unica col Signore che vi asteniate dall'impurità che cosa significa astenersi dall'impurità? la parola porneia che viene utilizzata da Paolo nella Bibbia viene tradotta a volte in modo diverso in alcune volte viene tradotta come impurità altre volte come fornicazione altre volte come prostituzione allora che cosa eh, significa questa parola? in sostanza è la, eh, la, è la, la prostituta quindi prostituta è l'aspetto anche non solo della ehm, sessualità eh, ma anche di una sessualità venduta cioè non è semplicemente una relazione sessuale ma è una relazione sessuale venduta quindi in sostanza è una persona che si vende è una persona che si vende e quindi eh, in questa eh, realtà Cosa vuol dire Paolo? Cioè, non possiamo vivere dentro una situazione nella quale siamo venduti. Se noi apparteniamo al Signore non possiamo essere di nessun altro. E quindi, da una parte, e poi lui lo affonderà in modo diverso nella lettera ai Galati, nella, eh, verso, nei confronti dei Corinti, eh, e approfondirà ulteriormente questo tema sappiamo che Paolo, la posizione di Paolo dentro la vita eh, era che chi era sposato rimanesse tale, chi è, non era sposato rimanesse tale perché il Signore viene presto, non c'è tempo da perdere, bisogna concentrarsi sulla vita donata al Signore, quindi questo è il criterio di Paolo, quindi chi è sposato, sì tu sei sposato, hai una donna, un uomo così, vivete la vostra vita da sposati e però non potete cercare altre strade, altre realtà in fin dei conti. No? Chi non è sposato deve stare tranquillo, vivere in castità e dentro la propria realtà. E quindi, e là è, è proprio questo discorso eh, della relazione intima con il Signore se noi siamo entrati, se noi apparteniamo se noi ci siamo sposati col Signore in sostanza era questo nella tradizione ebraica no? Genesi eh, l'uomo eh, lascerà il suo padre i due saranno una carne sola in sostanza no? cioè quando eh, per l'ebreo eh, l'uomo si unisce alla donna, sono ormai una carne sola e non si possono scendere in sostanza quindi, cioè, non può avvenire eh, un adulterio, un'adulterazione, un cambiamento, una trasformazione. Questo eh, significa anche che se noi apparteniamo al Signore non possiamo svendere noi stessi. Quindi chi è sposato vive l'intimità coniugale, chi eh, è consacrato vive eh, l'intimità col Signore e così via. La... Ehm, poi la, la traduzione successiva eh, è che ciascuno di voi sappia trattare il proprio corpo con santità e rispetto. Se eh, siamo dentro una realtà di relazione, qua eh, la, la traduzione è, è l'attuale, no? eh, però il, il senso è un po' più ampio perché la traduzione letterale sarebbe il proprio vaso, cioè la, il termine eh, usato tradotto in italiano significa vaso eh, Innocenzo Gargano ad esempio diceva che in altri, in altri passi questo vaso viene tradotto con donna quindi eh, noi potremmo fare anche una traduzione del genere ciascuno di voi sa trattare la propria donna con santità e rispetto quindi eh, da una parte se parliamo di vita coniugale c'è questo profondo rispetto, no? perché eh, c'è eh, questa relazione eh, intima col Signore, questo appartenere a Lui e appartenere all alla propria donna, al proprio uomo, insomma in sostanza. E, e allo stesso tempo se si è... Se non si è sposati si appartiene semplicemente al Signore e quindi possiamo tradurre sia trattare la propria donna o il proprio uomo con santità e rispetto oppure trattare se stessi, il proprio corpo con santità e rispetto ma eh, alla fine il senso è quello di avere un profondo rispetto di se stessi e degli altri perché noi e gli altri siamo stati salvati a caro prezzo siamo stati salvati con il sangue prezioso di Cristo e quindi se apparteniamo a Lui cioè c'è questo senso, questa consapevolezza se io appartengo a Lui non sono più mio lo dirà anche in altri testi San Paolo non appartengo a me stesso e questo è il criterio sono stato salvato a caro prezzo sono stato salvato da Cristo e io appartengo a Lui e quindi un profondo rispetto di se stessi e degli altri senza lasciarsi dominare dalla passione come i pagani che non conoscono Dio quindi eh, e la passione qui sì, c'è la passione erotica cioè c'è tutta questa dimensione sessuale e affettiva e così via ma anche eh, le passioni toccano il senso anche del possesso dell'altra persona, del rispetto, del profondo rispetto, quindi eh, Paolo vuol dire che tutte queste cose hanno diverse sfumature nel rispetto di se stessi e degli altri eh, e che nessuno in questo campo offenda o inganni il proprio fratello quindi vedete e, e Paolo cioè, non molla entra sempre di più che nessuno in questo campo offenda quindi profondo rispetto eh, perché ad esempio pensiamo all'adulterio cioè eh, è un eh, cioè, è mettere minare il matrimonio minare eh, quelle che sono le fondamenta del reciproco eh, patto di fiducia che c'è, della reciproca relazione e, e però ci rendiamo conto che ci può essere l'adulterio pieno, diciamo così, ma ci sono tante piccole sfaccettature, cioè eh, la nostra vita è fatta di tante piccole cose, quindi cioè, e siamo, e siamo chiamati ad essere attenti nei minimi particolari, potremmo dire e quindi eh, la nostra vita, potremmo dire, è segnata dai particolari, no? e, e voi donne siete specializzate nei particolari, noi uomini a volte siamo un po' più grossolani però voi avete questa delicatezza che è importante coltivare perché eh, i particolari segnano l'intimità profonda della persona e rivelano l'intimità profonda della persona quindi anche questa attenzione, no? anche padre Venturini ad esempio parlava della liturgia dicendo omnia vel minima, l'attenzione e la cura nei minimi particolari no? e quindi pensiamo ad esempio all'amore che noi possiamo trasfondere nella liturgia nelle relazioni, eh, Ecco, quindi Paolo mi sembra che ci fa capire da una parte come e noi possiamo vivere tutta questa realtà profonda che è l'affettività, la nostra sessualità nessuno eh, in questo campo offenda, quindi il profondo rispetto innanzitutto e non inganni eh, il proprio fratello che cos'è questo inganno? cioè di fatto eh, non è solo un discorso eh, di usare l'altra persona di abusare dell'altra persona di... E offenderla in qualche modo ma eh, qua c'è anche una serie di mh, sfaccettature nel senso che anche a volte la frode economica in fin dei conti cioè dentro queste cose ci sta tutto cioè quando io me ne approfitto degli altri in tutti i modi in modo brutale no Qu quante frodi ci sono in questo mondo quanta brutalità. Ma cioè se io eh, manco in una cosa, eh, vuoi che la mia moralità non sia segnata anche negli altri campi? Cioè se io apro eh, una fessura, poi da questa fessura ci passa l'aria, poi ci passa sempre di più, eccetera. Quindi eh, questo discernimento che Paolo invita a fare è la consapevolezza che dentro una vita ambigua entra di tutto in fin dei conti quindi non è solo un discorso di eh, rispetto del proprio corpo, di rispetto dell'altro, di eh, vivere una sessualità bigotta in certo senso ma è il senso profondo della vita e quindi anche che poi si trasferisce in tutti gli ambiti nella preghiera ma anche nel non vivere eh, il senso della legge, nel non vivere appunto nel vivere nella frode nell'inganno nell dell'altro e così via quindi eh, questo non è solo oh, vediamo come eh, Paolo allarga tutte le relazioni infatti poi entrerà nell'amicizia fraterna eh, perché il Signore punisce tutte queste cose come vi abbiamo già detto e ribadito e eh, eh, proprio qui Paolo non è che vuole minacciare ma proprio il senso del breve tempo che non c'è tempo da perdere e quindi mette subito in guardia cioè il Signore punisce di tutte queste cose e, e, e quindi è importante parlare della misericordia di Dio ma anche della consapevolezza della nostra responsabilità Dio non ci ha chiamati all'impurità non è questa la nostra vocazione non trasformiamo le cose dice Paolo ma è la santificazione lui ci vuole santi perché lui è santo quindi lui vuole che apparteniamo a lui quindi questo eh, aspetto della santificazione è proprio questo senso di appartenenza quindi la base di tutto è la santificazione cioè Dio è santo c'è stato il crema che Paolo ha annunciato e adesso la nostra santificazione è questo appartenere totalmente a lui e perciò chi disprezza queste cose non disprezza un uomo ma dio stesso che vi dona il suo santo spirito e paolo anche nella lettera ai corinti sottolineerà proprio che c'è questo rapporto eh, tra purezza eh, questa eh, e, e, e spirito santo cioè ehm, questa ehm, avere in dono la santificazione, in sostanza, no? La santificazione avviene attraverso il dono dello Spirito Santo.